Questa cosa un pochettino mi preoccupa, sinceramente, ragazzi. Ciao a tutti ragazzi! benvenuti sul mio canale bentornati su MotoGP 23 siamo sempre su questa beta preview per andare a vedere un pochino delle cose che mi avete scritto nei commenti del primo impatto che ho fatto con questo gioco trovate il video qui sul canale e voglio andare a rispondere un po alle domande o alle questioni che avete sollevato e andiamo a vederle insieme non sarò qui a ridire le cose che ho già detto nell'altro video ragazzi quindi se volete avere informazioni su com'è la fisica dentro a questo gioco per lo meno per quanto riguarda soprattutto il movimento della moto, l'accelerazione, la frenata e la gestione dell'elettronica la trovate nell'altro video che vi linko qui da qualche parte. La prima cosa da voi partire che mi avete chiesto è come funziona l'editor delle livree. Vi dico subito che l'editor delle livree funziona esattamente come quello vecchio e cioè non c'hai la possibilità di andare a modificare effettivamente la carena nel senso di disegnartela come ti pare ma funziona con gli schemi predefiniti che però sono stati resi più belli perché ci avete molti più sponsor, molte più fantasie e quindi le livree vengono più carine, ma ah, queste sono tutte fighe, guarda che belle che so, cioè sono tutte personalizzabili eh quindi, siccome l'altra volta siamo andati soprattutto con la brigliona di cui so tifoso, stavolta volevo provare un'altra moto. Livrea che già di base mi piace parecchio, cioè, raga, rispetto a quelle vecchie, queste livree, so, molto più fighe, sinceramente. Come sponsor ci abbiamo, si va, Kenwood, Hertz o DHL. Io lascerei Kenwood che mi piace parecchio, specie come messa... La livrea c'è due tipi, mamma mia, pure questa molto figa, porca miseria, guardate che bella. bella, mi piace mi sembra una carina vera quelle di prima erano proprio spoglie spoglie cioè sembrava a moto di nessuno invece queste vengono molto molto fighe quindi mo che c'è ma ah, carina Ci andiamo a iniziato a fare un giro al Red Bull Ring ovviamente elettronica interviene tantissimo sul bagnato raga è normale Però, se vedevo di che sento delle grosse differenze rispetto all'asciutto potete sì, dire una bugia poi poi ho questa abitudine io a frenare col freno di dietro che mi sembra peggiora le cose invece che aiuta. Allora, quello che mi piace è sicuramente che l'elettronica è studiata molto bene, raga Nel senso che interviene così tanto che praticamente te fa rimanere in piedi e sta cosa ci può avere senso, eh De contro, però Continuo a dire che a me sto gioco mi pare che è diventato un pochettino facile Con un solo punto di traction la differenza si sente tantissimo, ragazzi. Però io qui mi aspetterei di perdere l'anteriore, non il posteriore, perché sto a tanto l'entrata col freno in mano. Ok, mo' sta piove. ma perché mo' mi attiva la traiettoria? E niente, vabbè, ragazzi, se dobbiamo tenere la traiettoria, eh. Andiamo a mettere subito la mappa numero 1. Il nostro arriva a curva 1, bello sparato. Questa nuova S a affrontare abbastanza di shortezza. Devo dire che la moto è diventata molto più veloce nei cambi di direzione. Questa che era una curvaccia l'anno scorso dove rischiavi di far cadere la moto dentro. Sta cosa un pochettino mi preoccupa sinceramente ragazzi. Continua a sembrarmi tutto troppo facile boh. ma assicuro che io sto tutto a livello estremo raga più e... di così non si può mettere la difficoltà no, ma cercate di capirmi ragazzi innanzitutto si tratta di una beta quindi ovviamente fare delle valutazioni su questa deve essere apportato al fatto che è ancora in fase di sviluppo però questa per sta a girare sul bagnato così in sciortezza, mentre chiacchiero boh non lo so però la frenata è veramente banale raga Cioè, mo' da una pinzata sana, eh? completa, 100%. Non so' cascato per la frenata. Sul bagnato, da una pinzata del genere, me dovrei allungare proprio subito. Cioè, mi si deve chiudere l'anteriore della moto. Ma so, mo' sto fatto dalla traiettoria, a me mi sta infastidì e vabbè. Quello che proprio non mi capacito, è la frenata che è diventato proprio facile. Ok ragazzi, dopo questo giretto sul bagnato che mi lascia un po' perplesso, secondo me mentre l'elettronica è molto molto ben regolata rispetto a quanto vuoi che sia invasiva durante la guida, le, la gestione di acceleratore e freno mi continua a sembrare molto semplice, soprattutto quella del freno davanti ragazzi, veramente boh, mi pare troppo facile frenare su questo gioco, non dico che eh, bisogna che sia per forza difficile ma deve essere realistico, cioè perlomeno ci deve essere una difficoltà che sia scalabile, se questo è il livello massimo di difficoltà io Sto con i settaggi estremi, più di così, insieme a fa, è la moto praticamente frenata sola, ragazzi. devi frenare 40 metri dopo, perché sennò ti fermi subito, il freno dietro non serve, non lo so, speriamo che nelle prossime build questa cosa l'abbiano messa a punto, perché ripeto, questa qui è una build preview, quindi non è l'ultima versione. Comunque sia, siccome un'altra delle domande invece riguardava il meteo variabile, andiamo a farci una garetta, ovviamente non guardate come si comporta la IA, perché ci hanno detto espressamente che l'IA che c'è in questa versione non è quella definitiva, però andremo a vedere come funziona il meteo variabile. Innanzitutto, quando metti il medio variabile, non devi per forza impostare una transizione, puoi anche eh, lasciarlo così al caso. In questo momento, però, noi andiamo a mettere una transizione che parte da piovoso a nuvoloso. Quindi partiamo con le gomme da bagnato e poi finiamo in asciutto, per vedere quello che succede se restiamo in pista con le gomme da bagnato. Ah, attenzione, questa cosa non l'avevo fatta vedere, ci sono anche sei tracciati storici. Ma rimaniamo a Red Bull Ring, dai, dovremmo partire con la pioggia e poi la gara dovrebbe diventare asciutta. Ovviamente quando vai qui nella parte insomma di settaggio della moto prima della gara ti fa andare a settare sia la moto A che la moto B e poi in base a quello che succede decidi cosa fare. Cerchiamo di fare una buona partenza che non è una cosa per cui siamo particolarmente famosi ma il nostro Hermenegirdo Marquez finisce giustamente nel gruppone, stiamo dietro al quarto row. qui a curva 1 cerchiamo di rimanere in piedi, ci danno una spallatina per buttarci fuori siamo un po' allarghetti, ma tutto sommato riusciamo a resistere Comunque devo dire che il freno dietro è proprio molto meglio non usarlo Staccatona tanto di Ermene Gildo, che è veramente clamorosa ragazzi, cioè, ho tirato proprio una staccata lunghissima, tanto è cascato qualcuno Non ho visto chi è, noi diamo una, spi una spintarella a Nakagami. Mamma mia che staccata clamorosa che ha fatto il M&G, dopo un po' a lungo, cercando di non cascare, e invece casca. Vabbè, comunque non è quello che ci interessava a sto momento, anzi può rendere anche più veritiero eh, il nostro non entrare nel momento in cui ci sarà il cambio moto, però se devo dire la verità, la regolazione dell'elettronica secondo me è perfetta, cioè il livello di invasività dell'elettronica dell nella guida È tarato benissimo, invece io sulla frenata continuo a dire che proprio. è tutto troppo troppo facile. One later. Tanto attenzione, flag to flag, hanno aperto al cambio moto. Allora, per un momento vi devo dire che l'aderenza non mi pare cambiata, anche se la moto inizia a uscillare. Un po' di modo sono rientrato ai box. Infatti siamo risaliti in decima posizione però vi posso dire che tanto se guardate il, eh, il grafico sotto a destra quello che fa vedere le gomme fa vedere che praticamente se le siamo finite le gomme stanno a 500 gradi non siamo velocissimi giriamo 1.39 però tutto sommato A parte il fatto che la moto oscilla e scodinzola tutta. Tutto sommato regge. Vabbè, comunque sia alla fine al traguardo ce avevamo portata. Adesso però andiamo a fare la roba inversa. Cioè partiamo da nuvoloso e andiamo a piovoso. Quindi dovremo partire con le gomme da asciutto e poi andare a mettere quelle da bagnato. Noi non le mettiamo e vediamo che succede. Prima dentro cerchiamo di partire bene, non è una delle cose per cui il nostro ermene Gildo è famoso. Tutto sommato, piccola bottarella da dietro. Ringraziamo, eh, non so chi era, mi sa so che era Oliveira, no, era Raul Fernandez. Andiamo qui alla S, applaiati con una Ducati ufficiale Pramac, che non esiste perché o è ufficiale o è Pramac. Comunque, ci troviamo dietro a Jorg Martin con Zarco, quindi evidentemente qui a destra, a cui diamo una carenata, tanto per salutarlo. Il nostro Hermenegildo tanto cerca di rimanere, almeno nel gruppone. Poi cerca un sorpasso qui all'esterno, che non è possibile, ma lui ci riesce! E qui, all'ultima curva, però Zarco si ne dentro, ma veramente, raga, la IA in questo momento è evidentemente non definitiva perché non fanno altro che dacce dacce botte e capocciate, adesso ci abbiamo davanti di Pecco Bagnaia, no! siamo andati per terra raga e questo secondo me sono le prime gocce d'acqua, ho toccato il freno al momento sbagliato subito flag to flag, difatti ha abilitata subito stavolta andiamo a mettere la mappa numero 1 per cercare di resistere ai vivi con le gomme lasciutti sul bagnato ma, sinceramente, se il gioco eh, fa quello che deve fare, dovrebbe essere impossibile, praticamente. Infatti abbiamo ripreso il gruppone che ha evidentemente rallentato, raga. Adesso rientra un bel gruppone fornito, ma non tutti. Quindi noi passiamo dall'ultima posizione in decima posizione. La sento scivolare, sinceramente raga, quando accelero sento che la ruota dietro pattina Entrano pure gli altri raga Comunque va sicuro che le ruote la ruota dietro sta pattinando e di fatti cascamo in entrata Ok, sta cosa è giustissima che sia così e anzi Mi aspetterei che, che eh, fosse anche peggio Comunque voi me ne accorgete, ma io lo sento la ruota dietro sta pattinando tantissimo in, in accelerazione non riesce proprio a gestirla manco il traction control continua a pattinare continua a pattinare continua a slittare tutto non cercate di guidare sulle uova per non farla innervosì ma non riesco manco a accelerare raga perché sta a pattinare per quanto vuoi il traction control non è che può fare i miracoli e ricasco niente non si riesce a stare in piedi ma è giusto che sia così ragazzi cioè, mi avrebbe preoccupato il contrario le gomme sono congelate se vedete l'indicatore delle gomme e non si stanno più consumando cioè il problema non è il consumo quanto la temperatura che ovviamente è crollata ok questo è fatto veramente bene sta parte mi piace non riesce a stare in piedi e non riesce manco a accelerare non riesco a ristampiare ok raga sta cosa non c'è senso portarla avanti allora questa modalità in cui passiamo dall'asciutto al bagnato secondo me è molto molto meglio di quella in cui passiamo dal bagnato all'asciutto perché in questo caso come nella realtà se chiude tanto l'anteriore in frenata la ruota dietro non tiene niente per quanto l'elettronica cerchi di aiutarti, non puoi assolutamente girare come gireresti con una gomma da bagnato certo se ci succede all'ultimo giro magari un giro riesci a tenerla però tutto sommato questa Modalità qui mi è piaciuta, invece l'altra modalità, quella dal bagnato all'asciutto, devo dire che malgrado l'indicatore mi dava le gomme finite e le temperature al massimo io sono riuscito comunque a portarla alla fine però secondo me anche questa cosa devono metterla meglio a punto, quello che è certo è che questa cosa del medio dinamico perché tutto, tutto sommato sostanzialmente si tratta del medio dinamico, è molto figa e aggiunge un po' di movimento alle gare, speriamo che la riescano a realizzare bene anche nell'altra modalità e soprattutto che sia tarata bene in una carriera, cioè che tu lasciando il medio variabile questa cosa può succedere 2, 3 gare su 20, 4 cioè non è che può succedere 10 gare su 20 che devi mettere a cambiare motocicletta solo perché mo' c'ha funzionalità insomma detto questo ragazzi io spero di avervi fatto vedere un altro po' di cose che riguardano MotoGP 23 come sempre fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate? Se ci avete altre domande scrivetele qua sotto ovviamente se ci saranno altre build da qui al dato d'uscita le porteremo vedremo quali sono le novità qui guardate come è cascata realistica sta moto bella la perdita dell'anteriore mi è piaciuta tanto io penso di avervi detto tutto non mi rimane di ringraziarvi del tempo che abbiamo passato insieme e come al solito ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti